Dove il mio compagno, mi ha lasciato Ti Mi ha ucciso Se mi uccidi un'altra volta, ti banno dal server TPN, ehm, niente, niente. Vabbè, e eh, continuiamo Comunque qua, adesso Ah è... no, sono già vicino a te, cosa mi tagliato su un po' Però è, è bello La perfezione dimmi, non è bella dimmi Ti metti i venti qua? Che ti chiesto niente Non lo so Ti ti qua. qualcosa Bro, I want to be le, free Prendiamo un, un po' di glass Io preferisco i pain I pain Qualcosa che ci stia... ci stia bene so, magari un bianco ci stia bene Io non lo vedo questo Non è dettagli Non lo so, poi... In... ci sono tanti trucchi Se li conoscete, scriveteli sotto nei commenti Aspetta... Si, sì, si, sì, Se tu non lasci smetti, ti faccio male Boh, io prendo... Boh, questo qua bianco, dai. Se volete che cambio il vetro, ditemelo in Ci sta, dai. È, è basico, sì, dai. Il bianco sta bene su tutto, però il nero un po' più... Si, sì, non mi piace molto mettere. Hai rotto un senza presenza simbatico Fatto sì, e fuori oh, il gatto? Ovviamente abbiamo un gatto però, Allora, poi Dovevo vedere bene la... No. Che porta mettiamo? Ci porta ci può stare, jungle d'oro, vediamo Di a caso Dentro mm. no, no. facciamo il tetto magari. Che okay. facciamo da that. mm. okay. facciamo fuori a questo livello basso. No. E per chi vuole c'è anche un una vaschetta di Axelot vicino a qua si sì, vabbè lui è fissato con gli axelotl axelotl, si sì, dice sì, axelotl axelotl in italiano no sì. so che manchi, tu, anzi tu hai anche Minecraft in italiano io ce l'ho pure in inglese noi facciamo la stessa scuola internazionale Speriamo un bellissimo in inglese in pratica però sto qua si mette in italiano perché.. Poi, Perché ce l'ho in io, italiano, no. impostato, non è colpa mia si sì, puoi cambiarlo nelmeno. vabbè ma non c'ho voglia sono le troppo le pigro quello lo sapevo ma sta zio. sono quello. non è vero, non sono pigro, ok? mi <susurra> sono bel ce poi oggi abbiamo mangiato questo piccante, mi rimane in bocca sì. piccante molto bello, è molto voluto mi posso porto volevo fare il tetto qui eh. mettiamo le l'app qua sopra poi fate come cioè questo è come piace a me cioè mi piace così e lo faccio così poi se voi volete farlo come volete fatelo come volete voi poi non ti ho messo quelli, potete mettere altro blocco io, quando ho fatto prima, non ho un'idea non era programmata, ma non è programmata, però mi è venuta e quindi la dipende. dipende da come viene il, il pentagramma tra l'altro molto bravo a fare queste scale poi fare prima le scale e poi le slab poi dopo comunque. adesso devo provare un po' più di cosa compia tipo un po' lo sta facendo lui però so che è sfortunato a prefare tutti sono sbagliati quelli sono realissimi quindi ha salto il blu e non ok e così abbiamo fatto quasi tutto. oddio tipo ma oddio no toglili toglili prima che la al ci butta fuori e voi non avete visto ma nello scorso video lo continuavo a buttare fuori il server Quindi avevo dovuto ritardare ogni volta la registrazione del video ma si E così Così è E così è Poi io lascio un attimo qua perché voglio vedere come viene l'interno Qualcosa che qualcosa di carino all'interno che si andrà allo stesso tempo qualcosa di.. Cioè, ho un'idea. Forse voi la state capendo. E... Però mai qualcuno è troppo qua vicino a me, non so. È... Cosa un po E niente di che. Um... Però facciamo, facciamo. una cosa basica. letto allora, Non so, non potete vedere, ma guardate, la generazione. Cioè, la la il ciclo, ok? Allora, e poi io. tipo. Allora, lui ha cercato una spada, insomma è ovvio, Spa. sparo, povera sparo, Cioè, credo. Mi serve un letto, tu hai fare i letti in mano, dove sono i letti? Ah, vabbè, intanto illuminiamo, prendete un paio di chort, porce, porce, mettete qua così, sì, un po' in tutto l'attorno, sì, illuminiamo. E prendiamo un un bel letto. Così ecco lo spingo un letto. Perfetto. Ecco, un altro ci sta forse? Di... Sì. Uh, qua davanti no qui davanti non si può fare tanto quindi qua magari un attacco a qua area storage perché okay, serve sempre poi servirà uh, beh intanto la prima faccia eh, sono sì. le blast come si chiamano? Mm. Ehm barili come si chiamano i barili? Barrows? È caduto letteralmente dal mondo. Letteralmente è passato attraverso il il mondo diciamo tutto così tipo così carino mai ci sta così abbiamo anche quando cucinate avete la vista così bellissimo così ci sta adesso volevo fare quello che stavo pensando in dentro potete vedere nelle case sulle anche nella vita reale hanno a volte questi tronchi che fanno un mezzo così però Bellezza, non, serve... non per. li servono anche per magari, sostenere il peso del tetto. Però qua non serve. non, serve. non serve. il peso del tetto, non c'è. su, così carino. Mi piace, mi provato. Intanto che sto sterminando tutti gli ex Non li sto sterminando, sto salvando eh. la. vuoi capire quanti Axel ci sono no li vedo eh sono, te. sono caduto al mondo e <ride> no perché ho fatto il buco per sbaglio ma perché hai fatto il buco e non è chiuso eh perché perché tutta tecnica ragazzi tutta tecnica vabbè, così ah, mi non piace c'è cioè... la casetta no vai, ci sto ci sto ci sto Aspetta. ma è il tre giorno? Oh, no. tanto. Oh, bravo. Così è... Questa casa che è anche bella... Guardate effettivamente com'è... Non fate caso! È così, ecco, perfetto, così. Che carina. Quindi, poi volevo potevo fare quello che volete qua ma... fuori. Potete aggiungere qualsiasi cosa. È fissato. Ho aggiunto qualcosa cosa. Potete salire, io non ho deciso di mettere niente con il tuo dicevo. Fucepolo! Fuce Che vuoi? Sai dove potrebbe essere una forma sotto? Come indovinare? Sì, come fate a indovinare? Non lo so, se il piano da lì sotto. Bello quello di blu. Uh, poi, vabbè, Comunque potete modificare l'interno come volete Potete anche non fare sta colonna qua al centro Magari per avere un po' più di spazio Ma a me piace voi, eh... me è, è la vostra casa Ma a me piace più così esteticamente Più carino per me Cioè poi. Questa ovviamente non la userò a funzionare Perché non mi serve cioè, Questo mondo è stato fatto apposta a piatto Per i nostri gli altri tutorial E sì, questo Mi raccomando se volete Ehm um... Se volete vedere altri contenuti come questi, iscrivetevi e lasciate like e proponeteci cosa volete Cosa volete vedere ma questo è il buco dove si cade nel void nel No, finito. che parte dobbiamo fare, ehm, nel prossimo episodio dovremo anche fare una non mi chiamo, molto, non un di Una farm per di qualcosa. Enderman Ah si, sì. nel prossimo video faremo anche una farm di Enderman, ma adesso è un perché, po' tardi sì. perché ci avete chiesto, qua non fate caso però la faremo adesso veloce se riesco faremo magari un portale qua e la faremo via però è, è molto facile cioè basta scavare un po' e fare però non spoilerò niente lo vedrete nel prossimo video e si sì. alla... aspetta allora. e metti vabbè mi riparo dove devo posso mettere il castello? qua è la casa di di Davide Bonazzi qua sotto non la vedo Grazie Davide comunque per il suggerimento, ci è stato molto utile. Anche... Come primo video tutorial, è grazie. è piaciuto anche abbastanza, bene Sì, è vero, comunque è bellissima Cioè, perché poi... Un po' fuori per fare... Non so, Entro? No, perché sennò faccio così. Guarda com'è dentro, carino. Mm. Questo è l'angolo cucina, l'angolo storage, non ogni che faccio so, l'angolo storage, lo storage. Ok. Carino. Perfetto. Io comunque... Faccio. Comunque ehm, sarebbe bello se ci fossero tipo due piani Ma insomma comunque Beh, se in, base se in base alla forma potete scegliere anche voi come Se volete formarlo, eh. che facciamo anche un secondo piano Scrivetelo nei commenti e Se lo scrivete nei commenti e eh, questo video raggiunge i 50 like Allora facciamo anche il secondo piano E forse anche il terzo Quattro volete voi? Comunque vi do un ba. Un budget meno di 4 perché dopo si dimettere 7 No, non ci stanno, non ci stanno Non c'è perché l'albero è minuscolo eh è il massimo Può essere un albero sì. E comunque chiudiamo qui le porte Per dire anche che chiudiamo il video Ah ti faccio No, ti no, Deve allora, no, una cosa se essere fattibile Cosa vuoi fare? Vuoi, farne vuoi fare un altro albero gigante? Sì, mm. Un genio, sì, so. Bambino bambino Bambino bambino. mai È fattibile. È polesemente fattibile. No, vabbè. Sono un genio, possiamo fare. Adesso vedi che... No, Ale adesso. Fici il pollo, adesso vedi che spammano nei commenti. Eh ma io sapevo già, stato lo sapevo già. E noi eravamo gli unici sfigati. No, sai che so che si poteva fare. Eh? Sai che so che si poteva fare. Non volevo no. vedere come veniva. Esteticamente. Dai, carina, ci sta. Poi che se mai aggiungiamo anche noi un po' più di foglie e tutto qua. E comunque si sì. Alla Ehm E dovremmo chiudere, mi sa, perché se no il video diventa bello lungo. Yes. Uh, uh, so nice. Guardi questo. Guardi lo schermo. Io... No, dai. Vabbè, comunque adesso vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.